Ciao, sono Max Gaetano, e... non so se mi si vede mi riprendo un attimo, e intervistiamo una persona che purtroppo ha avuto reazione avversa da vicino di cui i mass non parlano. E questa persona eh, per ovvi motivi di privacy, eh, anche se abbiamo qua i referti, eh, comunque sempre tramite privacy perché è un sanitario, eh, Giustamente ci ha chiesto di non um, essere riconoscibile, però uh, non, non si tira indietro e uh, per evitare che mh, altre persone possano uh, subire quello che ha subito lei, uh, ci racconterà tutto. Uh, la chiameremo come vuoi che ti chiamiamo? Mm -hmm. yeah. Erika, allora Erika. Eh, innanzitutto, fino a, tu hai fatto il vaccino il 10 aprile, adesso ci racconti come stavi fino al 9 aprile, che cosa, come stavi a livello psico e fisico? A livello psicologico come stavi? A livello psicologico stavo benone, a parte tutte le, le varie situazioni che si sono create in ASL, e proprio per la gestione di questo, di questo covid e, e quindi ero provata, ma, ma stavo bene. Cioè, sì, Per la mala gestione forse? Ma perché tutti noi siamo sottoposti a, tanti, a tanto stress certo. e, e quindi e stavo bene, andavo a correre, andavo in mountain bike ho fatto gli esami eh, del me della medicina del lavoro il giorno prima e ed erano perfetti. Quindi io eh, ero in buona salute. Anzi, addirittura dicevi che il medico ti ha detto ma lei ha visto l'ospedale solo per partorire? Esattamente, sì. E Ricordiamo anche che sei vegetariana. Sì, sono vegetariana da quando avevo 16 anni, quindi non, non è una cosa recente. Eh, e quindi eh, io cercavo di avere uno stile di vita che mi faceva stare bene, certo. eh, senza nessuna ideologia, ma, ma proprio per stare bene. Sì. Eh, ero un po' perplessa sulla, su questo tipo di vaccino, pur non essendo Novax. Eh, infatti tutte le vaccinazioni, sia a me che a mio figlio, le abbiamo fatte. Ed ero molto perplessa su questa, su questa cosa che mi veniva imposta da un decreto legge e, e quindi e il fatto che io sia eh, mamma single con un mutuo. Eh, da pagare e senza... Scusa, prima abbiamo detto che, mi dicevi prima eh, che tu hai avuto tre tipi di coercizione, perché tu sei andata piangendo il 10 aprile a non lo volevi fare, no? Io non lo volevo fare, non me lo sentivo in cuor mio e mi sentivo che sarebbe stato dannoso per la mia salute, ma poi speravo che questo non fosse... Ecco i tre tipi di Quindi, coercizione. Eh, tre il, tipi di coercizione, naturalmente... Uno, decreto quella, legge. Il decreto legge perché comunque... Il, tra l'altro sempre... illegale, anticostituzionale perché c'è una riserva di legge per fare trattamenti sanitari obbligatori che vuol dire riserva di legge, vuol dire che deve essere una legge con iter parlamentare fin dall'inizio, non decreto legge. Comunque uno era questo. Due l'altro era assolutamente quello economico eh, in quanto io potevo essere sospesa senza stipendio e mi ritrovavo senza nessun supporto né economico eh, ma anche la perdita di un lavoro a cui ho creduto fortemente fino, fino ad ora eh, ad ora eh, ad ora che invece eh, diciamo io sono molto provata e, e giuro Vorrei fare qualsiasi altro lavoro proprio perché eh, io sono talmente provata psicologicamente e non solo per il vaccino ma per tutto quello che è intorno a questa epidemia eh, o pandemia come si vuole chiamare e, e quindi io sono ora provata. Eh, dopo la vaccinazione a cui io mi sono sottoposta senza eh, purtroppo volerlo perché eh, scusami eh, ehm. la coercizione forte è stata che tu avevi una pistola puntata alla tempia perché essendo da sola non hai genitori hai un figlio non hai un compagno che ti aiuta eh, col figlio tu hai, mantieni tuo figlio che non è appena maggiorenne o mm -hmm. sta per diventare maggiorenne mm -hmm. e, mm, un e mutuo c'hai cioè anche se non sbaglio uh -huh. ti sei sentita eh, con fare. le spalle al muro come i nazisti muro. che ti puntavano il fucile mi sono sentita con le spalle al muro tant'è vero che quella mattina mi sono presentata al medico vaccinatore il quale mi ha visto piangere e mi ha detto mi dispiace vederla così cioè lui ha capito perché piangeva eh certo perché gliel'ho detto glielo detto io sono qui per uno stipendio e, e, e ho tanta paura, al che e, okay, mi sono sottoposta alla vaccinazione e poi ho aspettato i 15 minuti canonici che ricordiamo in questo caso era e, Pfizer, il 10 no? di aprile sì, e, e poi ci spiega cosa i sono. 15 minuti di attesa eh, per vedere se ci sono reazioni allergiche o quant'altro ho preso la macchina subito dopo e la mia testa era completamente disorientata tanto è vero che ho sentito una spossatezza ma soprattutto la testa che non, non mi quadrava e ho fatto un giro più lungo per arrivare a casa. Quindi scusami stai descrivendo un affetto avverso sia neurologico che fisico che psicofisico. Sì questo subito dopo la vaccinazione sono arrivata a casa, ho avuto un quindi forte... a mezz'ora, 45 minuti? Il tempo di arrivare a casa, sì. E dopo i 15 minuti... Quindi hai minuti, sbagliato la strada per casa? Ho sbagliato la strada e non mi sentivo centrata con la testa. Ma qui, fino a qui, tutto bene. Arrivo a casa la sera, eh, quindi un formicolio pazzesco e un forte bruciore al braccio, seguito da tremori e un grande freddo interno, al che era anche caldo, ma ho dovuto mettere due coperte per, per stare Cioè in pieno... Era una casa riscaldata. Ho avuto mm. tanto freddo interno che non so descrivere, non è un freddo normale, è un freddo che viene da dentro. E poi Quindi, aspetta, ricapitoliamo i, i, i, a parte il um, problema neurologico e la spossatezza. Eh, oltre al grande freddo, ricapitoliamo cosa hai avuto? Ho oh, un forte bruciore e dolore al braccio eh, Quale? il sinistro, che quello, è quello della, a cui, a il, cui bisogna il, stare molto attenti, perché col, eh, si dove che, ho ricevuto il vaccino, ah, dove ho ricevuto okay. il vaccino, ma è anche quello del cuore. Che se hai problemi col braccio vuol dire che ci può essere un problema anche al cuore. Okay. E tremori agli arti superiori e inferiori e mi sono stesa e sono andata a letto e non riuscivo più a fare delle azioni semplici tipo un sugo di pomodoro. Aspetta, a che ora hai, hai avuto il vaccino? L'ho avuto alle due perché io e mi sono presentata all'una. Quindi la sera hai provato a fare la cena per te e Esattamente, figlio, esattamente. E Quindi intorno alle 19, 19.30. Ero molto rallentata, facevo fatica a coordinare i movimenti, ma soprattutto a livello cognitivo ehm, ero, ero completamente eh, persa, perché mettevo il tappo della bottiglia in una bottiglia piccola, oppure facevo fatica a fare le azioni quotidiane sono andata a letto, il giorno dopo mi sono risvegliata e sono andata um, fuori e ho avuto un malore, una sindrome presincopale con forti tremori Aspetta, eh, esattamente la sincope sarebbe uno, uno svenimento, giusto? Uno svenimento e volevano portarmi al pronto cioè, soccorso Cioè tu hai chiamato il 118? No, io ero in un negozio di, dove faccio la spesa sì. e sono caduta e non ho perso coscienza, ma okay. tremavo. E Sei caduta per un mancamento de, delle gambe? No, per un forte giramento di, di testa. E stavo svenendo, poi mi hanno dato l'acqua e mi sono, sono rimasta eh, lucida. Ma mi hanno dovuto prendere e portare a casa perché io non camminavo. E il giorno dopo facevo fatica ad alzare il la gamba sinistra guarda caso dallo stesso lato la gamba sinistra e avevo questa diciamo, perdita di equilibrio e, e grande confusione mentale nausea crampi addominali eccetera e quindi non ho voluto essere ricoverata perché io ho un figlio e dovevo gestire una situazione a casa e non volevo lasciarlo da solo Mm -hmm. Ok. E mm, questo è il giorno seguente? La mattina successiva, sì. Al che eh, cosa hai fatto? Che, cioè, do, dopo okay. lo svenimento in negozio, tu eh, ti, ti sei mai fatta chiara l'idea che avevi una, una situazione avversa da vaccino, no? È chiaro, sì. A quel punto? Il giorno dopo era un lunedì e io ho chiamato al lavoro dicendo che stavo male ho chiamato il medico e... Gli hai detto anche che secondo te era una, una reazione da vaccino o gli hai detto solo che eri malattia? No, per il vaccino, certo. Gli hai detto chiaramente? Chiaramente. chiaramente sì, sì, sì, sì. sì, E cosa ti hanno risposto al lavoro? Niente, perché sono cose personali quindi non... Ho... No. Niente, io sono stata in malattia un mese e dieci giorni e nell'arco di questo tempo ho visto tutti i medici che non avevo visto prima e a partire dal mio medico che è stato molto evasivo c'è tutto un medico curante dicendo se che non per quando hai partorito non l'hai mai, mai visto esattamente e, e mi ha detto che questi effetti dovrebbero essere passeggeri e io ho preteso una visita neurologica ok eh, ha detto che questi effetti dovrebbero essere passeggeri quindi ha ammesso che hanno reazione avversa no? Sì. Sì, okay. sì, sì, Lui ti ha proprio visto poi, no? Mi ha visto, mi ha visto. Ti mi ha fatto vi... un'intervista, ha Mi ha toccato. visto, ha visto che gli occhi andavano per conto loro, mi ha fatto una visita, avevo il battito accelerato e... del cuore. Quanto era... e Non lo so, non ah. lo so, non, non ricordo e comunque io... Ho... Ho chiesto di fare Lui non ti rilascia nessun uh, No, eh, la visita canonica, diagnosi. no, nessuna diagnosi. Nessuna diagnosi. Mm, sono riuscita a farmi prescrivere la visita neurologica e basta. Eh, sì, intanto per cominciare e, i tempi dell'ASL erano eh, anche prioritariamente, molto anche se un... c'era la priorità, priorità perché effetto avverso, molto erano lunghi, perché dovevo aspettare un mese, eh, un mese poco, e mezzo, poco più detto, di un mese, no? si sì, sì. eh, andavo a finire oltre metà maggio. Cioè per una cosa così grave come una reazione avversa grave. Certo. E, e mi hanno detto se vuole farli subito deve farsi ricoverare e okay, io ho chiaramente rifiutato e sono riuscita ad andare da un neurologo bravo eh, a pagamento e questo dopo dieci giorni okay. e lui okay. mi ha riscontrato, okay. mi ha fatto una visita e mi ha riscontrato okay. senti qua abbiamo anche dei documenti dove abbiamo ovviamente tolto eh, qualsiasi sì. riferimento a te e a qualsiasi situazione a te attinente, tu qua scrivi uh, al medico di medicina del lavoro, perché fai questo scritto? Per ricordarmi i sintomi che avevo. Mm. Ok. Ok, eh, posso leggere. Sì. Allora, dici qua dici mh, che in data 10 aprile 2021 ho ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer manifestando i seguenti sintomi. Formicolio e dolore al braccio sinistro, parestesie, arti superiori e inferiori, parestesie vuol dire eh, blocco, vuol dire parestesie che non controlli, non controlli, controlli, controlli. a livello neurologico eh, gli arti superiori e inferiori, non stiamo parlando di una cosina da niente, no? tremori, e anche questo non è tanto una cosina da niente, Disonte disorientamento e forti giramenti di testa, seguiti da malore senza perdita di conoscenza, la mattina successiva al giorno iniezione, anche questa cosa non è una cosina piccola. Sensazione di freddo interno, perdita di equilibrio, cioè tu sei caduta perché hai perso l'equilibrio a causa di riuscivo. un giramento. No, quella è stata proprio una sincope e mi sentivo svenire. Ero. Hai avuto proprio una sincope, adesso non sì, so sincope. se si sente bene la tua voce sì. perché sono sì, qua. Sì. Eh, dolori muscolari e arti inferiori, debolezza e malessere generale. Affanno al minimo sforzo quando tu fino al 9 aprile andavi a correre, Esatto. crampi addominali e nausea, no febbre, difficoltà alla guida, vista offuscata che non è una cosina da niente, esatto. e il medico vaccinatore non mi ha informato dei possibili effetti collaterali. Ah, bene, bravo. Hanno fatto solo firmare quella clausola vessatoria priva di valore perché come ric ricordiamo che la Corte Costituzionale ha sentenziato eh, che ehm, anche per eh, i vaccini raccomandati, come è ovvio, eh, vi è ovviamente l'indennizzo risarcimento civile. Uh, e Quindi, tutte quelle cose degli decreti leggi, che il medico vaccinatore non è responsabile, la casa farmaceutica non è responsabile, lo Stato non è responsabile, nessuno è responsabile, sono tutte cazzate, la Corte Costituzionale dico che sono tutte stronzate e che c'è il risarcimento e che deve essere corposo, corposissimo. Senti, ehm, quindi riesci a fare eh, privatamente ehm, questa visita neurologica, raccontaci la visita neurologica. Il medico mi ha ricevuto con una certa diffidenza e poi alla fine mi ha detto tu non stai fingendo. La diffidenza è che lui, quindi questo demente, credeva che uno vada al medico a fingere effetti avversi da vaccino. Pensa che vabbè. E queste parole che... mi hanno ferito anche perché io non sono una persona che ha secondi fini, sono molto diretta e e pensavo assolutamente di ricevere una visita senza nessun compiotto, in buona fede, in buona ipocratica. Fede, anche perché io ero molto preoccupata per quello che mi stava succedendo. E per tuo figlio che ha solo per te, Per mio no? figlio che ha solo me. Mm. Al che lui mi ha diagnosticato, mi ha parlato di una ipotetica Guillaume barré una sindrome da Guillaume barré ma non l'ha scritta sul che foglio. Che eh, Bisogna guardare la documentazione. Eh, ma è una cosa <ride> è pesante, è molto pesante e neurologica, ah, che può portare anche alla è morte. Una degenerazione, quindi esatto. è una malattia degenerativa. Deminalizzante, esatto. Ah, cioè toglie la mielina ah, ah, ah, esatto. che ricopre eh, la nervatura esatto. e quindi esatto. non riesci più a controllare la muscolatura. Effettivamente eh, non l'ha scritto, ma ha scritto sintomi neurologici. Quindi lui a voce ti ha ipotizzato questa esatto. cosa, cioè sì. la nascita di questa malattia. Sì. Guarda caso dopo la Fa, vaccinazione Sto pensando a una Guillaume Barré Questo mi ha detto Ho capito E, e nella diagnosi come vedete ha scritto Adesso la faccio vedere allora. Queste altre cose Allora Nella voce terapia in corso lui è costretto ad ammettere Che ha avuto una vaccinazione Pfizer prima dose 10 aprile 2021 L'anamnesi c'è scritto sostanzialmente Muta un figlio di 18 anni, Niente, modesto... Niente, ma eh, queste sono le pre-grasse, La ah. diagnosi è qua. Ah, scusa, la, è la anannesi. Eh, motivo della visita dopo... Um, aspetta, ecco, riprendiamo. Dopo vaccinazione Covid, parestesie ai quattro arti, disequilibrio, tremore, episodio presincopale, mal, mialgie, astenia... L astenia è una cosa, cioè la stanchezza è una cosa pesante... Dispnea da sforzo che tu andavi a correre e non avevi avuto, turbe visive, nausea e oscillazioni. Eh, Aspettano, no, e, e no, crampi, eh, crampi addominali. Scusa, dicevi? Oscillazioni positive a Ronderg Ah, si, sì, no, scusa, che ho detto male io. E crampi addominali. Ah. Poi c'è scritto esame obiettivo neurologico. Eh, il dato. Uh, il dato sì saliente di E.ON è iporeflessia diffusa con areflessia achillea bilaterale, oscillazioni pluridirezionali a Romberg. Vuoi, vuoi dire due parole su questo esame obiettivo neurologico? È un esame neurologico che denota una sofferenza eh, neurologica, quindi una sofferenza importante dove non c'è più il controllo del, del tuo corpo e quindi mi ha prescritto una risonanza cerebrale, un'elettromiografia e anche un esame per i polmoni, insomma, perché lui ipotizzava okay. che ci, fossero, ci fosse qualcosa anche lì per questa forte dispnea. Ok, allora, nella diagnosi, la facciamo vedere... Lui è costretto ad ammettere perché Dico costretto perché tu era diffidente. Pensa a te, pensa te che soggetto questo. Sint e pensa a te, cioè il rapporto di Ippocrate dice che deve, deve esserci col paziente un rapporto quantomeno neutro, non di, che tu arrivi, lo vedi diffidente, tu già stai male, quello ti alza di più il cortisolo. Lo... Non credo che sia poi obiettiva la sintomatologia perché cioè, la situazione di diffidenza poi diventa reciproca, no? Certo. Diagnosi, sintomatologia neurologica insorta dopo vaccinazione Covid-19 e da contestualizzare, secondo il decorso ed esito di quanto richiesto, tra parentesi, screzio, eh, radicolo neuritico, post vaccinale, punto di domanda, punto di domanda, eh. questo è un cuor di leone, punto di domanda per il momento rinvierei somministrazione secondo domenica rinvierei, cioè ti rendi conto usa il condizionale? rinvierei, questa non sta bene questa persona qua probabilmente è da TSO sì, scusami, sì. queste sono mie considerazioni personali perché eh, anche se io so già la tua storia è incredibile riviverla comunque vai avanti e comunque ora sono qui e sono migliorata lui mi aveva consigliato il ricovero nel caso in cui fossi peggiorata e, e quindi io mi sono curata, diciamo, ho cercato di depurare il mio, il mio fisico eh, con cose che non posso dire perché posso mm. essere presa in giro ma comunque diciamo che hai evitato e, il ricovero, evitato eh, quindi hai evitato di farti riempire di, eh, di, veleni, di veleni io non avrei sopportato un farmaco in più perché mi sentivo completamente affaticata. Premetto che non avevo più neanche eh, l'uso corretto della parola ed ero rallentata nei ragionamenti e quello che io pensavo non riuscivo a dire. E leggo l'ultimissima parte. Accertamenti proposti, RMN encefalo, più cervicale con MDC, MG sollecita per poli poliradicolo neurite, visita pneumologica prioritaria, PCR, emucromo, CPK, elettroforesi, anticorpi, antimag e borrelia, accesso immediato, in pronto soccorso se peggiora. Eh, mm, eh, mi avevi detto anche... Ehm, poli, avevi avuto una, una poli... Una, eh, no, mi avevi mandato un video di una professoressa che una polinevrite, una questa polinevrite. è questa di cui abbiamo parlato, la radicoloneurite. Okay. Okay, ok, ok, ok. Senti, vuoi aggiungere mh, altri commenti a tutta questa situazione? Io sono molto provata. E cioè tu dici, adesso stai una, meglio, però sei, so, sei tornata a quella del 9 aprile? Assolutamente ancora no, è tanto è vero che, vabbè, adesso è caldo, ma ho provato ad andare a correre, mi affatico molto, molto prima e penso di farcela perché comunque io ho molta volontà ma ho l'incubo di dover ripassare sotto altre dosi vaccinali okay. proprio per il lavoro che faccio okay, okay. tu ti sei sentita protetta dallo Stato dai mass media da, da chi assolutamente da nessuno sono sentita sola anche nella mia malattia, quando sono tornata al lavoro i miei colleghi guardavano in basso e non mi hanno neanche chiesto come e stavo. E secondo te perché? La paura... È... Cioè la paura di dover ammettere una, di una dover reazione ammettere avversa? una reazione avversa, sì. Che è un tabù che non si può è dire? È quasi un tabù, sì. Cioè non è che avevano paura che tu avessi sviluppato una variante, era proprio il no. tabù. Sì. Che non parlate con lei perché... Lei potrebbe informare sulle situazioni avverse, quindi gli ordini superiori di questo sistema malato sanitario italiano? Assolutamente. Ho capito. Mm -hmm. e, vuoi aggiungere qualcosa anche di un po' personale? Non so. Lo Stato ti ha protetto? Lo Stato crede di proteggermi eh, facendomi inoculare un. Un vaccino quello che lui chiama vaccino eh, io però eh, desidererei che lo Stato mi chiedesse se io sono d'accordo a questa vaccinazione e se tu eh, eh. hai le capacità economiche per rifiutarti esattamente perché se poi ti minaccia di togerti lo stipendio eh, anche se tu non volevi ti ha puntato una pistola lo stato ti punta una pistola contro e poi ti dice, ma no, il risarcimento non c'è. Per fortuna che almeno la Corte Costituzionale viene e dice, no, sai che c'è stato, tu c'è una testa di, Ka di Kaiser e il risarcimento c'è. Però, voglio dire, uno alla fine che se ne fa del risarcimento se magari lui vuole tornare come il 9 aprile? Non è assolutamente quello a cui ho pensato. Il risarcimento è stata l'ultimo eh, diciamo, mio pensiero perché io sono preoccupata per il mio lavoro. Per la mia salute e per mio figlio. Certo. Finito. Senti, eh, tornassi indietro lo rifaresti? Penso di sì perché sennò no mi, mi toglierebbero lo stipendio. Ok. Possiamo chiudere? Sì. Ok. Grazie. Grazie.